Eh, mi è piaciuto tutto, mi è piaciuto il gruppo, mi è piaciuto l'energia che si sentiva durante i seminari, mi è piaciuto il lavoro, mi è piaciuto il divertimento. Tutto. E lo consiglierei perché è un'esperienza da fare, è un qualcosa che se non la provi non riesci a capire quanto può essere intensa e quanto può essere utile, per cui l'unica è sperimentare. E mi porto a casa una, un gran senso di espansione una grande leggerezza e mi porto a casa i sogni quello che, quello che ho dentro ma che di solito è ben nascosto qua è emerso e ho sciolto e liberato di tutto paure, credenze, pensieri, retropensieri, eh, l'elenco è lungo, l'elenco è lungo. Ciao Patrizia, grazie di tutto, grazie soprattutto del tuo esempio e di tutta l'energia, la carica che, che trasmetti quando lavori con noi.